L'Italia, fra i paesi europei, è stata la prima a sostenere l'urto e l'ondata della pandemia. In particolare, una grande pressione si è avuta sul mondo dell'emergenza sanitaria in quanto trasporti, ambulanze, con una richiesta che assolutamente era superiore alle, alle capacità. Ma la grande professionalità e il grande cuore di tutti i volontari italiani hanno permesso di non lasciare nessuno da solo. Spencer, da oltre 30 anni, lavora eh, per fornire strumenti e dispositivi al mondo del volontariato, a tutti gli attori dell'emergenza sanitaria. Vista la vicinanza di Spencer al mondo dell'emergenza sanitaria e di tutti i volontari, abbiamo pensato ad un simbolo di ringraziamento, un simbolo che potesse essere inviato a tutte le associazioni di volontariato. Sono scaturite varie idee, alcune simpatiche, alcune folli. Quella che ci è parsa più interessante era quella di avere un elaborato grafico, un qualcosa che simboleggiasse il ringraziamento ed il rispetto nei confronti di chi si era impegnato quotidianamente nell'emergenza sanitaria in questo anno e mezzo. La sfida è stata raccolta dallo IED, l'Istituto Europeo di Design di Firenze, che con i propri docenti, che hanno coinvolto studenti eh, di diverse parti del mondo, hanno eh, iniziato a lavorare su degli elaborati grafici che racchiudessero come tema l'emergenza sanitaria da Covid, il ringraziamento è il simbolo del sacrificio. Ci sarà un contest e da questo contest uscirà diciamo l'elaborato che eh, sarà piaciuto di più. Il progetto è umanamente molto impattante, estremamente empatico e ha toccato tutti da vicino essendo un master internazionale i punti di vista che sono venuti fuori e stanno emergendo attraverso la loro creatività e la loro capacità espressiva sono veramente particolari e molto poco scontati. Il ringraziamento che verrà da questo poster è un ringraziamento dal mondo nei confronti dei soccorritori italiani perché eh, grafici e studenti dell'OIED di tutto il mondo hanno lavorato per fare un elaborato che verrà distribuito ai soccorritori italiani. Eh, I ragazzi sono riusciti a elaborare una serie di risultati visivamente molto diversi tra di loro. Il Master è una classe internazionale e la ricchezza della classe si è tramutata anche in diversi punti di vista dovuti a diverse culture. Sono molto contenta dei risultati e spero che lo siate anche voi. Grazie mille a tutti di cuore, senza di voi non ce l'avremmo fatta. Continuate così. Grazie mille a tutti di cuore, senza di a tutti e a tutti in Italia, il suo tempo è stato molto più divertente. In Italia, il suo tempo è stato Grazie, everyone, per la e per l'aiuto. Evidentemente, il Grazie davvero dal profondo del cuore perché ci siete stati vicini in un periodo in cui non si poteva, quindi grazie davvero.